Ciao a tutti, finalmente arrivato, oggi vi parlo del biotrituratore GM BM15 è una macchina hobbistica dotata di un motore launching da 15 cavalli è un 420cc di cilindrata la particolarità del motore, a parte di essere a valvole in testa è che pur essendo un motore cinese comunque la launching è uno dei migliori produttori cinesi per quanto riguarda questo genere di motori poi ovviamente Honda è un'altra cosa però rimanendo sull'obbistico è più che sufficiente questo biotrituratore è in grado di cippare o biotriturare rami fino al massimo di 10 cm di diametro in teoria adesso poi in pratica lo vedremo insieme mentre in questa bocca più grande possiamo mettere ramaglie fino a un centimetro di dimensione e questa è la bocca di scarico bassa infatti poi vedremo le modifiche da apportare per poi fare del cippato. L'idea mia è quella di fare del cippato da poi integrare al nocciolino per scaldare poi casa, il tutto nella caldaia pellet. Ricordo che una caldaia pellet non una biomassa, quindi la sto trasformando mano a mano per cercare di avere un risparmio poi sulla bolletta energetica annuale. Adesso piano piano lo vedremo nei dettagli e poi faremo le, la prima accensione insieme. Allora le operazioni da effettuare per mettere in moto il biotrituratore sono semplici, intanto lo mettiamo in piano, poi controlliamo il livello dell'olio, perché alcuni, non di questi, ma alcuni arrivano senza olio, quindi è importante verificare che ci sia e eventualmente rabboccarlo. Ci sono pochissime operazioni da effettuare, si inizia con l'interruttore, si mette su ON l'aria va su aperto a sinistra la mandata della benzina bisogna aprirla quindi va tutto sulla destra qui c'è la freccia e questo è l'acceleratore manuale da mettere su tre quarti circa dopo si può cominciare ad avviare con l'avviatore manuale Adesso vi faccio vedere. Allora l'ho spento. E per farvi vedere come funziona intanto ho appoggiato un sacchetto all'uscita vi dico subito non è una delle uscite più comode i migliori cippatori hanno l'uscita in alto e magari regolabile questo è così e quindi dovremo poi fare delle modifiche adesso lo riaccendo e vi faccio vedere come funziona con quei tronchetti là diametro variabile fino a un 4 cm circa giusto per iniziare mi avvicino e vi faccio vedere il risultato, allora questo è il risultato ovviamente bisogna liberare eh, periodicamente l'uscita perché altrimenti rimane dentro il cipato e non esce per questo vi dico che dovrò apportare delle modifiche, innanzitutto dovrò metterlo in un piano più alto e una volta messo in piano più alto, poi dovrò cippare su un telo. Mi servirà poi per fare la vagliatura del, del, del risultato, insomma, perché questo è vero che va già bene, è perfetto. Però ci possono essere alcune scaglie da eliminare. Se ne trovo una... Questa è un chipato abbastanza regolare molto fine ecco ad esempio questa vedete questa qui questa è da togliere perché è vero che la coclea ha un motoriduttore abbastanza robusto potrebbe anche spezzarlo però non evitare di rischiare comunque di usurarla io dovrò poi vagliare eh, tutto il cippato ma su questo poi faremo un altro video a me interessava farvi vedere come funziona la macchina, è molto semplice ecco tenete conto che adesso con un sacco di questo io lo mischio in volume 50% con il nocciolino e quindi da un sacco di nocciolino ne faccio due e alla fine risparmio circa il 50% rispetto alla spesa giornaliera di riscaldamento se ora spendevo 3,90 euro al giorno più o meno adesso spenderò circa 2 euro ecco. c'è qualcuno che lo usa anche in forma 100% oppure ho mischiato il 30% cioè il 30% nocciolino o pellet e il resto cippato ci arriverò per gradi, adesso comincio col 50% e vedo come va, ho già fatto una prova per un paio di giorni e ha funzionato bene adesso poi vi faccio sapere durante l'utilizzo ho visto che parte del cippato mi usciva da questa parte pensavo che fosse pieno il vaglio, invece il vaglio era vuoto allora adesso mi sono fermato, ho deciso di aprirlo, Ci sono due viti a farfalla qui e da questa parte lì, e dado e contro dado qui dall'altra parte, si toglie il coperchio, questo è quello che ho trovato, non hanno bloccato quei bulloni in pratica il vaglio poco male adesso lo farò io però se lo comprate vi consiglio di controllare altrimenti il cippato esce da questa parte qui e non deve succedere ne approfitto per vedere la parte interna si vedono i martelli e i coltelli è un bel sistema di taglio adesso a parte tutto adesso sto pensando poi come come fare per revisionarlo quando sarà il momento però è un bel sistema sicuramente saranno da togliere qui il supporto dell'albero vabbè quando sarà il momento poi lo vedremo quindi se lo acquistate assicuratevi che il vaglio sia ben fermato altrimenti il cipato esce da questa parte e non ha le dimensioni volute questo è il vaglio che vi dicevo lo vedete circa da 25 adesso lo rimonto e poi riprendiamo ovviamente consiglio di mettere dei bulloncini autobloccanti sono bulloncini da 8 se non mettete gli autobloccanti con le attrazioni potrebbero svitarsi e magari quello che è successo a me magari le troverò più avanti mentre faccio il vaglio del cippato comunque adesso è ben stabile rimontiamo e torniamo a cippare ho portato una modifica prima la corda d'accensione era qui quindi bisognava tirare verso l'alto onestamente lo trovo scomodo ho semplicemente girato il meccanismo di messa in moto a corda di eh, 45 gradi quindi adesso posso mettere in moto di qua è più comodo altra cosa a un certo punto dovevo rimettere in moto il cippatore l'albero motore era bloccato la corda non riusciva il sistema non riusciva a metterlo in moto ho smontato il carter con una chiave da 24 ho fatto girare il motore al contrario e ho sentito che si è sbloccato praticamente un pezzo di legno che era dentro il sistema di taglio dovesse capitarvi basta far fare un giro all'albero motore al contrario si libera il pezzo di legno incastrato dentro e così potete rimettere in moto il motore stavo chiudendo il video poi ho pensato sai che c'è ho un sacco di acace spontanee della dimensione giusta, anche se è legno verde, volevo comunque cominciare a fare una prova. Adesso ne taglio un paio, sono belli dritti e senza foglie, è la cosa migliore. Li biotrituro, così cominciamo a fare un po' di test. Allora ho recuperato due acace, questo sarà un 4 cm di diametro, anche meno, quello un paio, e nel bosco c'era un pezzo di legno vecchio, bello secco adesso comincia a cippare la caccia e vediamo come, come va. Vorrei ringraziare Biomass e tutti i ragazzi del forum energiaalternativa.info per avermi aiutato nella scelta di questo biotrituratore e ve lo consiglio, se volete cimentarvi con, con il Biomass e tutto ciò che riguarda risparmio energetico e quant'altro è un ottimo forum, ve lo consiglio e li ringrazio ancora. Come vedete non ha battuto ciglio, è stata una bella prova, erano alberi lunghi un 3 metri, alberelli, la macchina ha lavorato bene, adesso continuo a provarla, continuo a vedere cosa c'è da migliorare, mano a mano ve lo dirò. E nel frattempo vi ringrazio per aver visto questo video, se avete consigli da darmi o se avete bisogno di qualche consiglio da parte mia per quanto concerne questa macchina, sarei ben lieto di darveli magari me li scrivete qui nelle note o nell'articolo che uscirà contemporaneamente al video. Ultima nota, non polemica, la macchina l'ho acquistata io, quindi non è un articolo o un video sponsorizzato da qualcuno. In quel caso io ve lo dico, in collaborazione con, in questo caso in collaborazione con il mio portafoglio, l'ho acquistata io. Quindi pregi e difetti, senza problemi ve li dico, ma ve li direi comunque anche se fosse stato sponsorizzato. È tutto, vi ringrazio e buona giornata.